Grazie Presidente, e, ehm, con il DPCM del 10 aprile ehm, abbiamo previsto come prime, è stata prevista come prima riapertura le tra le attività produttive non essenziali per legge, quella delle librerie, questo è stato un, una riapertura simbolica che ha avuto un valore fortemente culturale, un, un riconoscimento importante di cui la Commissione stessa si è fatta promotrice da inizio emergenza perché il libro è finalmente stato considerato dal governo un bene prima di, di prima necessità. Il segnale è chiaro, eh, cioè l'Italia è voluta ripartire dalla cultura, insomma questo noi l'abbiamo reputato un segnale fondamentale e importante in particolare che riguarda il comparto delle librerie perché nell'articolato panorama dell'offerta culturale romana eh, l'attività di promozione e produzione dell'editoria dell libraria assume eh, veramente un ruolo strategico in quanto uno strumento eh, efficace per la circolazione della conoscenza e l'approfondimento di tematiche importanti riguardanti insomma, la nostra società contemporanea e la nostra identità culturale. Dato che il libro, pur in una situazione che eh, vede sempre maggiore lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, però continua ad avere un ruolo fondamentale nella trasmissione di quelli che sono i contenuti culturali. Per cui ehm, abbiamo trovato importante ribadire che le librerie non sono e, e unicamente espressione di attività d'impresa, ma anche e soprattutto un primo strumento di diffusione della cultura e conseguentemente di uno sviluppo sociale qualificato. Eh, per questo insomma, la Commissione che durante questo periodo di crisi eh, ha voluto incontrare eh, tutte le diverse rappresentanze insomma, dei colparti culturali e anche istituzionali, il 22 aprile ha udito le rappresentanze delle librerie di Roma Capitale, proprio per raccogliere le istanze e valorizzarne le proposte considerando che comunque anche questo settore è un settore già in crisi, ehm, in maniera pregressa rispetto a quella che è la crisi che abbiamo vissuto eh, sanitaria del Covid-19. Per cui per noi è chiaro che la libreria non è solo un punto vendita, ma anche e soprattutto un presidio culturale, un luogo di incontro e di socializzazione, per questo... Eh, quello per cui abbiamo lavorato insomma è affinché eh, si potesse avanti una campagna eh, comunicativa che, incentiv che incentivasse l'acquisto di prodotti commerciali di vicinanza in particolare dei libri evidenziando quello che è il ruolo centrale del libraio di fiducia e la possibilità poi comunque di dare supporto alle librerie ehm, costituendo un albo come da loro richiesta suddiviso per municipi eh, in cui si eh, evidenzia l'eventuale possibilità di effettuare consegne a domicilio, un servizio che è stato assolutamente essenziale in questo periodo eh, di blocco generale ma che non deve essere perso perché va a guardare a un servizio eh, che risponde alle esigenze della comunità. Ehm, L'esenzione del pagamento del suolo pubblico, insomma, per fiere promozionali e manifestazioni straordinarie di libri anche nei parchi pubblici di Roma Capitale ed è un provvedimento, insomma, anche questa mozione ormai eh, è stata protocollata circa due mesi fa e già si è andato molto avanti con insomma, la delibera di Giunta Capitolina. Ehm, in cui si prevede insomma, che oltre alle attività commerciali anche le attività culturali possano essere esenti. In più è stato costituito nel frattempo un tavolo tecnico fra ehm, l'assessorato alla cultura, il dipartimento ambiente e l'assessorato all'ambiente proprio per fare in modo di ragionare su un massimo utilizzo degli spazi pubblici all'aperto anche nei parchi, e, eh, insomma, già sono state presentate anche in commissione delle progettualità che vanno proprio a vedere delle, a creare delle vere e proprie arene di eh, libri per l'estate. La realizzazione insomma, di fiere promozionali, in particolare della libreria indipendente. E tra gli impegni abbiamo. Abbiamo pensato insomma, di dare sostegno e sviluppo e eh, di sbloccare nel più breve tempo possibile la liberatoria del Comune di Roma al progetto WW Librerie di Roma, che nel frattempo si era bloccato al Dipartimento Commercio, permettendo così di ricevere queste fideiussioni bancarie, e eh, di mettere a bando insomma, i locali commerciali di proprietà del Comune di Roma. Sì per, eh, per l'utilizzo insomma per finalità eh, l'utilizzo a librerie e solo un, un piccolo accenno insomma alla attività strategica che hanno portato avanti eh, le librerie di eh, le biblioteche di Roma Capitale che hanno voluto insomma ripubblicizzare e dare supporto alla realtà delle librerie in tutto questo periodo di crisi. E questo è stato un passaggio importante di supporto anche politico e amministrativo insomma, da parte nostra. Per questo, insomma, conseguentemente a quell'incontro, a quella commissione, abbiamo deciso di riproporre questi punti in indirizzo. Grazie Presidente.